Zombie Apocalypse Ciao a tutte, ciao a tutti, nuovo video in collaborazione con Stefi, ovvero il canale di Stefi, la pirottina. E dunque, questo è un video eh, with me ovvero get ridutimi, scusate non riuscivo a raccapitarmi di cosa volevo dire ma vabbè dettagli questo è un bello della diretta anche e niente questo è un um, make up io non chiamerei make up tutorial ma è un make up un video di trucco già mi prendo il naso che sa perché? ma vabbè dettagli e io comincerò a toccarmi con la palette di uh, Sofix extra spice questa qua ed è molto bella e mi piace davvero tanto ehm, quindi incomincio subito a truccarmi e non solo eh, nel frattempo vi cercherò di tanti argomenti che mi piacciono un casino gli argomenti non sono tantissimi ma io vedo tanti ma vediamo voi tratterò allora innanzitutto ci tengo a ringraziare in primis Stefi per questa collaborazione che mi ha chiesto e e chissà che non ne faremo altre ancora, comunque nulla, non perdiamoci in tempo in chiacchiere inutili, che poi non, non sono chiacchiere inutili, ma poi so che questo video eh, lo invierò a lei, cioè prima lo, non so se adesso chiederò a lei se pubblicarlo nel mio canale o direttamente mandarlo a lei, comunque in ogni caso lo edito e poi lo mando a lei, vediamo, o magari lo pubblico sul mio canale, non lo so, chiedo, prima di tutto registro eh, e parlo un po' con voi e nulla ho già fatto le sopracciglia con gli stessi prodotti che ho visto, che visto di eh, uno è questo e l'altro è il cow brown di eh, blob artist set blob artist di L'Oreal uno è una matita sopracciglia eccola qua della rimel e l'altro è questo per eh, fissarle poi um, che altro dirvi, aspetta che mi avvicino un po', allora mi sono avvicinata perché non so se mi senti parte o meno ma io ho il vizio che ogni volta mi allontano dalla telecamera, non so se sia una cosa buona o giusta ma eh, mi allontano, vabbè, nulla, cosa sbagliata lo vuol dire cosa sbagliata o giusta ma vabbè, allora innanzitutto volevo fare un trucco sul verde ma. Hm. O oh, ripenso che ballerò un po' perché da fare un altro trucco simile a, a tante altre ragazze che ho visto su YouTube, persino quello che ho visto uno da Clio, che l'ha visto per prima anche eh, Stefi, ma mi sa che io farò trucco a mio piacere poi. Speriamo di non deludere neanche Stefi, di non deludere, di non illuderla, non so come si dice comunque. Ci siamo capiti. <ride> Già. Allora. Ehm, so che farò romance e everyday questo qua aspettate che vi faccio vedere per essere più corretta prenderò questo romance e po questo everyday questo vedete questo qua e questo sto colorino qua ehm, ci tengo a precisare che non so come verrà il trucco quindi non vi aspettate nulla di speciale però almeno ci vertiamo un po' e parliamo un po' così a casaccio tanto per parlare un po' con voi. Seguo tante youtuber italiane a partire da, dalle più gettate su YouTube. Però innanzitutto ci tengo a seguire anche Scarlett81. Non commento sempre però la, come dire, la guardo guardo molte altre youtuber che non mi non ricordo quali sono ma vabbè io sapete che non mi segnava niente quando parlavo, comunque. Vabbè. sto cercando con un pennello che non mi trovo ah ecco qua no non è questo questo è quello con cui ho fatto il sopracciglio sto già cominciando a perdere incominciando a perdere tempo ai ai ai allora questo lo metto di qui non so ma qui dove metterlo c'è questo qua che è boh. Dunque, metto un pausa e torno e rieccomi. Allora, ho preso Everyday, sempre lo stesso che vi ho fatto vedere prima. No, però così non mi vedete vabbè, vi toccherà fare così per potermi vedere da lontano. Che poi non vedo una mazza da lontano, che sa che porcheria verrà fuori da sto video, ma ci voglio provare. Ovviamente non, mh, come dire non ve lo sigo niente sennò no, non so cosa si capisce dal video un po' guardare un telecamera perché sennò no così non capisco cosa sto facendo e nulla praticamente ehm, Sto cercando di fare più video, ma ogni tanto vedo che non riesco proprio per il motivo che preferisco dedicarmi di più alla famiglia. Quindi questo l'ho già detto. e Nel frattempo sto cercando di guardare qualche, altro YouTube, qualche altra youtuber dal quale prendere spunto perché non è che non mi mancano le idee, non, mancano le idee cioè, ce l'ho le idee, però voglio cercare di approfondire più argomenti senza parlarti argomenti spiacevoli perché già ce n'è pieno, pieno youtube di questi argomenti di certi argomenti spiacevoli però non mi vale neanche di eh, parlare di argomenti che a me mi possono anche far piangere no piangere no però è brutto da dire più che altro eh, fare arrabbiare perché siamo in un periodo un po non mm -hmm. tanto non tanto oh, bello nel senso che è un periodo delicatissimo per il mondo molto delicato e anche non si sa come andremo a finire quindi vabbè non voglio parlarne quindi non lo so preferisco parlare di cose argomenti più leggeri e frivoli perché sul mio canale ho già parlato troppo del mio canale de no scusate, aiuto se la posso fare allora dicevo ho, pre ho preso adesso romance di nuovo eh, ho appena finito di applicare cos'è questo? aspettate che vi faccio rivedere allora everyday questo qua ve lo faccio rivedere ve lo riprendo a mano everyday questo qua ve lo avvicino e poi adesso sto rimettendo romance vedete questo romance e vi dicevo praticamente per questo parlare di argomenti frivoli e non di argomenti pesanti che già eh, eh, penso che alcuni siamo poi scocciati a ascoltare argomenti un po' fuori della norma fuori della grazia di Dio quindi nulla ragazzi io mi piace molto parlare di make up come anche di, di, della mia musica preferita molto bella e io adoro ascoltare tanta buona musica perché la musica è vita e il mio respiro la musica mi piace troppo e io da quando sono nata ovvero addirittura da quando era fu la mia infanzia perché adesso sono una donna adulta ma va però quando ero piccola ero sempre o canticchiando o ballando quindi adoro io c'ho la musica nel sangue non so perché ma mi piace troppo ballare e cantare quindi non vedo perché non devo parlare anche di musica tipo Michael Jackson mi piacevano dire come ballava e cantava nel senso eh, Billy Jane come si chiama? vabbè quella canzone fa ta ta, ta ma non mi ricordo come si fa come la canzone comunque se vi piace sentire un piccolo strofa forse riconoscete la canzone comunque dopo non so non so forse avete capito ve lo metterò nel, nella come dire, nella come, come nella, nella sovraimpressione del video non so come spiegarmi comunque forse il video mi avete capito non lo so perché io sono incomprensibile da capire mi rendo conto che certe volte i miei video non rendono perché tante volte non, non mi faccio capire però boh non so manco io come caspita aspettate mi allontano un attimo allora ragazzi ho provato a fare un rischio ovvero a metterci un po' di 21 che sarebbe? lo sapete già, della Extra Spice Sophics 21, sarebbe questo qua, questo aspettate che ve lo riavvicino 21 sarebbe questo e eh, sì, lo so è abbastanza acceso ma perché se no non si vede davvero un bel niente e quindi ho provato a, um, a accendere un po' di colore sui mio che se no non si vede veramente un bel niente i miei occhi sono piccolissimi se metto una cosa che non si vede nulla buonanotte proprio andiamo a fare un, un, un pastrucchio è vero, i miei occhi non devono essere neanche troppo opachi, né troppo spenti, ma manco troppo accesi una via di mezzo vedete, Sì, l'ho solo fatto più alto quello, il colore adesso lo aggiusto se ci riesco se non faccio un pastrucchio anche lì Sì, io vedo, siamo, ci siamo eh siamo io ora sto voglio questa parte perché ho oh, lo specchio dai non è male via e stamattina ho un altro make up diverso avevo un colore due colori uniti diversi per fare una matita qua per applicare un po' di matita secondo me che la matita non ce l'ho e quindi ho usato eh, vabbè non c'entra niente ma per ve lo dico lo stesso ho usato brown vabbè questo qua questi due questo e questo ho utilizzato quest nella, nella rima inferiore dell'occhio perché avevo, avevo necessità eh, anzi più che necessità voglia di avere eh, un po di matita nell'occhio e un po di mascara blush non blush che dico bronzer contouring quel che è un po di eh, uniformare le sopracciglia sono uscita così alla spesa oltre Uh, tutte le cose che devo da fare, tra la spesa una cosa e l'altra, mi sono truccata così, più leggera possibile e niente ragazze eh, no, adesso sono burro caos, mi chiedete se ho messo il rossetto non ne ho messo eh, però, sì, ragazze, mi sono voluta truccare così oggi ah, come vi com com sembra vabbè, a parte che ci devo un pochettino di come dire di non veramente di correttore ma vabbè buonanotte oggi non so per cosa mi esce di trucco perché sinceramente boh allora andiamo andiamo a mettere mascara che è importante no qua mascara non c'è dove l'ho messo ah vero io tutto sotto gli occhi e non lo vedo sotto il naso e non lo vedo questo vado a mettere il mascara scandalizer roulette vabbè già lo conoscete da un sacco di anni perché io L'ho extra mostrato su YouTube, l'ho vinto da, eh, a casa di Fabiana. Ovvero, prima si chiamava, si chiamava Miss Lilla 001, adesso si chiama a casa di Fabiana. Ecco qua, questo è il mascara. Ed è 001 black e nero. Dove si apre? Ah, da qua. Non vedo una mazza, senza occhiali, pardon. Allora, stoppo, metto il mascara e torno ok maschera messo non so cosa si possa vedere non lo so perché questa maschera no questa maschera questa telecamera non fa vedere bene le cose boh va bene ho fatto il caso che adesso non ho messo il correttore però il look che ho creato perlomeno è questo anzi senza perlomeno questo e basta allora come palette ho utilizzato ribadisco questa qua Soapy Extra Spice e i colori sono sempre quelli che ho utilizzato ovviamente quello là più acceso è questo 21 e adesso vado a metterci il correttore se lo trovo perché qui c'è un macello eccolo qui vado a mettere un po' di correttore questo è l'Oreal Infallible, c'è 327. Casino, intanto guarda, non sia che la registrazione se ne vada di là. Scusate, però ogni tanto i cani fanno casino. Se ne sentite rumori, non muoiono, sono io, sono i cani che baiano. Sperando che non si senta troppo veloce. C è, c è troppo, io non so, sto, sto parlando, chissà perché o mi distraggono da giù perché giù c'è un casino che non viene bene nel senso che i cani fanno chiasso quindi buh, vabbè o lo fanno apposta perché non voglio che gli me non me ne frega niente gli sono lo stesso ah cosa vi stavo dicendo? non lo so neanche io ma vabbè ehm, comunque mi sto divertendo molto a fare questo trucco che non, non so se vi può piacere o meno ma a me piace non è un trucco da dire ah come sei brava come sei professionista no manco a detto cioè neanche vicino neanche lontanamente perché non sono una make artist non sono una professionista però mi piace truccarmi e darmi una come si dice con il serregno, una messa a posto, una vissiata, cioè. Una, una ripristinata per essere più a posto ora non faccio questo trucco che ho fatto non ho fatto il trucco che ho fatto stamattina più o meno lì ci siamo ci siamo nel senso che faccio quello che posso ragazzi non mi piace ma me improvviso a mia essere una makeup artist come è, stato, come è successo anni fa che mi hanno detto che sembravo che volessi spacciarmi per quella che non ero che in realtà non è vero ora non sto facendo polemica ma mi viene a farle quando mi dicono che non è, non è, che non è nella mia indole, non è nel mio campo, quando anche se non è il mio campo me ne porto altamente, perché la verità è non lo faccio, perché voglio sembrare quella che non sono, però me ne può fare di meno. E continuo ragazze, perché a me piace fare, a me meno si dice, però per dirvi a voi che a me piace fare il mondo del trucco, e lo continuerò, perché ci avrò proposto in un angolino mio youtuberiano o nel web lo farò poi quando non ci sarà più nulla ciccia lo farò per conto mio chissene ora non sono piatta però certe cose non mi piacciono Vabbè, le devo accettare le accetto però dico anche io la mia o non posso ma no, si sì, dai lo dicono tutti la propria io che sono dovrei per forza stare zitta non esiste proprio voi direte eh, ma devi sarti zitta perché no non mi sto zitta parlo perché anche io la lingua e parlo comunque ragazze ehm, questo trucco è molto bello ehm, cioè, almeno secondo la mia opinione oh, non ci vedono nulla di male a toccarmi e eh, ribadisco stai se ti piace o non ti piace neanche quella tua eh, e dimmi se è brutto o se dovrei eh, modificare qualcosa lo farò eh, più la quando farò un'altra collaborazione con te dimmi tu la tua se ti piace o se ti piace se ti sta bene così oppure se è brutto già nulla allora cosa devo mettere qua ah sì, la terra perché io senza terra non ci so stare senza bronzer che sarebbe questo qui di Rimmel Sun, Sun Shimmer perché è bellissimo, mi piace davvero tanto. Non so perché continua a essere fissa con questo e poi perché no, un po' di come dice la grandissima e fantastica Fabiana Lizzi, la Fabiana Lizzi si chiama, sì, eh, metto un po di illuminangi non guarda nessuno poi cos'altro volevo dirvi niente volevo dire semplicemente che mm, mi sta piacendo un botto mm, guardare le serie non tv ma le serie no le fiction più che altro adesso sto guardando eh, come si chiamava quella fiction eh, su canale 5 era più forti del destino Intrighi e passioni, sì, molto bello quella fiction. Non sto adesso a dirvi nulla, spoilerarvi, niente, ad, anticiparvi nulla perché preferisco che siate voi a dargli, dargli un'occhiata se vi può piacere o meno quella serie, perché ognuno ha i propri gusti preferiti tra la serie tv e non solo, anche tra le fiction della Mediaset e via discorrendo. Quindi non sto lì a dire nulla. A me è piaciuta, io vi ho detto il titolo e tutto, adesso via discorrendo sta a voi decidere cioè, nulla ah non vi ho detto cos'è questa? 006? no 04 mi pare che sia si è cancellato comunque è sunset questo si chiama sunset sunset boh, vabbè Quello è. questo è la questo è la... il bronzer nel frattempo mi sto guardando barbara palombelli Forum c'è a chi non piace c'è a chi può piacere a me piace e me la guardo perché è simpatica, dai, non la trovo male. Ah, eh, illuminante appunto, mi devo mettere. voi ehm, cos'altro mi guardo la sera? Ah, tempesta d'amore, mi guardo pure. Tempesta d'amore non è male, ne avevo parlato in passato sul mio canale YouTube. Sul canale e eh, avevo parlato anche di tanti altri canale che guardo, cioè di altri ehm, tele, telenobili che guardo una vita la guardo ma poco non so perché da quando sto guardando sempre youtube e altre cose guardo poco una vita però mi fa ridere lo stesso una vita aspettate un secondo ecco qua, allora io mi sto mettendo, mi sto applicando make di revolution eh, highlighter questo qua, leggetelo voi perché io non so come, cavolo si legga, ecco qua questo, sì se tolgo il dito è meglio si leggerà qualcosa? sì ok questo illuminante che è fantastico wow, non dico che ci vedo nello spazio con questo illuminante però mi piace da morire forse l'ho messo un po' troppo, aiuto e nulla, come rossetto non metto nulla, metto se non che una penna di eh, di quel rossetto che mi è stato omaggiato da eh, come giveaway da come si chiama? Misslilla001, vero? Fabiana si, sì, non mi sempre quel canale perché è da lì che ho vinto alcuni prodotti che mi sono stati inviati non lo dico per vantarmi perché ci mancherebbe altro va bene, basta il pensiero ma io la seguo da tempo Adesso, devo dire, non è che la seguo sempre assiduamente, ma ogni tanto ci do uno sguardo al suo canale perché ha contenuti molto, molto interessanti e mi piace tanto. Non la guardo sempre, ripeto, perché ho tanti altri canali che seguo, però lei mi, mi è rimasta sia impressa della mente che nel cuore, mi piace. Mi sono affezionata a lei, molto brava e molto bella anche, una bella persona. Mi sa che non metto qui di rasetta, eh sì. devo mettere la matita ma vabbè. Allora è lo stesso anche così. Adesso mi direte, ma gli occhiali non te ne metti per metterti la setta". No, vabbè. fosse come se fosse un broccao faccia a momenti. Non so perché ma non ce l'ho di abitudine. spero che vi piaccia questo trucco un po' fatto a lei eh? però mi piace a me sinceramente non mi fa impazzire non, non è un trucco da dire appunto ripeto wow però va è per chi vuole divertirsi un po' a guardarmi a che ne dico che ne dico sì più che altro per farsi compagnia non dico che per forza deve essere un trucco chissà che però, no. spero che vi faccia piacere, che vi ha fatto compagnia, ah, vi faccio rivedere il trucco, sì, non l'ho messo chissà come bene il bronzer, l'importante è il contenuto, non solo la qualità, ma anche l'argomento più che altro, io non ho fatto che sarà l'argomento, però vi ho detto le mie sensazioni, c'è cioè, più che altro, quello che ascolto, quello che guardo, a cosa, ehm, come dire, a cosa, ehm, aspetta un secondo, a cosa partecipo con mia nonna eh, su, per la televisione, perché quando sono seduta sul divano voi dovete sapere, oltre a guardare YouTube, sul computer, o che sia il telefono, il tablet o quel che le, che ehm, mi piace partecipare almeno a commentare quello che guardo in tv, tipo, vabbè, lasciate perdere quello che si sente dappertutto in ogni, in ogni campanella che sentiamo in, in giro, dappertutto, non parlo solo della tv e ogni cosa. Però io quando mi voglio svagare oltre a YouTube guardo la tv tipo tempesta amore, una vita, segreto ormai bandito perché non c'è più, tra poco torna anche... Eh, Brave and Beautiful, che sarebbe la serie turca di Istanbul, è bellissima, adoro è dove, dove è ambientata? È ambientata, che io sappia appunto A Istanbul si di se non erro è, Ed è sul canale 5, chi è interessato la può vedere Ripeto, si chiama Brave and Beautiful Allora ragazzi, è durato anche troppo questo video Io vi lascio, e eh, ringrazio di nuovo Stefano Marco ovvero scusate Steffi, eh, il canale della pirottina bacio e ci vediamo al prossimo video ah andate anche dal suo canale youtube mettete like mettete like scusate eh, sì, vabbè avete capito comunque iscrivervi attivate la campanella in ogni dove ovvero sia dal suo che al mio canale youtube sempre se vi piace non vi no, voglio costringere perché molti pensano che io li voglio costringere al che non è vero siete liberi di fare come volete. Comunque, nulla. Attivate la campanella, iscrivetevi, condividete se vi va. Non siete costretti anche lì, lo ribadisco. E, un bel like che ci fa piacere a tutti e due. E soprattutto divertitevi perché la vita è bella ed è una sola. Ovviamente lo dico perché è la verità. E, e ci piace il make-up, ci fa stare bene. Fate, appunto, come dice gattaluna kimono blu fate quello che vi fa stare bene non è che lo prendo a lei perché mi piace solo perché è simpatica ciao gattaluna e ciao a tutti e ciao anche a, a tutti i miei iscritti a quelli di stefi ciao un bacio scusate se l'ho fatta lunga ma vi adoro troppo ciao vi voglio bene ciao ciao